salve cari amiche e cari amici qui ancora una volta il vostro saint eh, in pratica sono 20 giorni dal primo maggio che non faccio un video sarà saranno quindi quasi tre settimane e niente anch'io sto in quarantena si direbbe perché prima avevo fatto un video dopo 20 giorni adesso in pratica dopo 20 giorni 21 e vi vorrei comunicare le novità che ci sono che mi sono successe un momento vado a vedere il mio cane chi abbaia scusate ma ho un cane che abbaia a tutto e tutte le cose allora dicevo dal primo maggio eh, non faccio un video e adesso dovrebbe essere il 20 il 20 vediamo che dice il diario perché non posso controllare il cellulare si sì, oggi è 20 quindi è da 19 giorni che, che non faccio un video ah, io sempre faccio video improvvisati Accidenti. E che ho fatto durante tutto questo tempo? Beh, innanzitutto uno si demoralizza, non sa di che parlare, vive la tragedia che si vive nel paese e quindi mi sono mancati argomenti. E poi eh, ho fatto due cose, ho riscoperto delle reti sociali, per esempio TikTok, lì che like, video Dumbash o Dumbass vi lascerò i link de, se posso nei miei account e ho scoperto che da TikTok eh, che in TikTok posso caricare i video dal web quindi ne ho caricati molti per non stare utilizzando sempre il cellulare anche se in TikTok ho avuto poche visualizzazioni però voi potrete incontrare il mio profilo di TikTok senza avere l'applicazione sul cellulare eh, le altre reti sociali invece necessitano del cellulare, eh, anche se potrete mi sembra vedere in Dambasci o eh, in che i miei video senza il cellulare, però e poi che altro ho fatto questi ultimi 20 giorni? Perché purtroppo non ho neanche avuto né voglia né tempo di eh, commentare video dei miei cari amici Hortus Biologicus ed altri e, e allora sono ritornato ho riscoperto il valore della lettura perché io da giovane leggevo tantissimo andatevi a vedere i miei video che ho eh, girato nella mia eh, biblioteca e vedrete come io dai 16 anni ho letto moltissimo infatti qualcuno mi chiedeva ma li hai letti tu, tutti quei libri sì comunque in parte sono anche di famiglia di mio padre di mia madre comunque gli ho letti eh. ultimamente stavo rileggendo questo che è un matone in tutti i sensi quasi 530 pagine 500 finisce con 532 shakti e shakta un trattato sull'induismo tantrico di eh, John Woodruff che si firmava Arthur Avalon nelle sue traduzioni come potete vedere eh, sono in qualche giorno arrivato perché io sono lento a leggere ma per di più questo è un linguaggio molto denso sono arrivata a pagina 32 ecco qua se volete provarvi con una lettura vi consiglio di comprare questo libro delle edizioni mediterranee shakti e Shakta artu avalon poi che altro che altro il cammino del serpente di Franz king sto rileggendo anche questo libro perché io ne rilego più di uno alla volta che parla dall'oriente all'occidente si estende un filone magico che fa uso del sesso per conseguire determinati fini mistici e liberatori nel tantismo indù e nel buddismo tantrico le pratiche sesso iogiche miranti ad ottenere risultati psico spirituali sono essenzialmente le stesse con le dovute variazioni tali principi si ritrovano anche in pratiche magiche occidentali in particolare presso determinate sette segrete a riprova della unicità dei principi ai quali si ispirano e della validità dei metodi messi in atto bla bla bla aleister Crowley, eccetera e compagnia dico di passo di passata che io non ho mai praticato la magia in nessuna sua forma, anzi, sono razionalista ed agnostico, sono laico razionalista e agnostico. Quindi, per tutti coloro che mi chiederanno, Ma Sant'Enchan, tu hai mai praticato qualche forma di magia, io devo rispondere: no, perché è la verità, però, mi interessa leggere, così come ho letto del risorgimento rinascimento che ha, hanno a che fare il rinascimento con la magia vedi la primavera di botticelli eh, no non ho mai praticato la magia poi l'enigma dei Rosa croce. sto per rileggere questo gli ho dato un'occhiata eh, sempre, sempre dell'universo magico delle edizioni mediterranee l'enigma dei Rosa croce, sono un po scettico nei confronti eh, di questo libro, però, però guarda che figure, guarda che illustrazioni. Sempre edito l'universo magico dalle edizioni mediterranee. Siccome qualcuno mi aveva chiesto, fare il commentario a libri strani. Io, più che fare un commentario, vi do un accenno perché non ho tempo di fare un video ve l'ho detto eh, sono un po sfasato questa quarantena tantra per l'occidente e con altro libro sul tantrismo soltanto che a differenza di questo che parla del vero tantrismo hindu e c'è anche dei capitoli sul tantrismo tibetano naturalmente questa di arthur avalon è un'opera elevata shakti e Shakta, perché parla eh, in Scatedra, cioè in termini eh, accademici sul tantrismo, contrattati accademici hindu e buddhisti. Quindi è un'opera da studiosi. Infatti è un battone contundente. Eh, penetrare quest'opera è un po' difficile perché ogni dieci paragrafi eh, devi rielaborare tutto, devi rileggere, devi, devi pensare quello che stai leggendo perché eh, non ripete molto i concetti. E quindi è un po' ostica come opera, non è come questi altri libri che vi sto presentando. Questo è un libro veramente con la L maiuscola, nel senso che già devi aver compreso abbastanza cose. Invece, questi sono dei libri di divulgazione un po' più popolare. Eh, Arturo Avalon non scriveva le sue traduzioni eh, dei canoni indù e buddhisti tantrici eh, per vendere era un cattedratico era un avvocato era una persona che nel mille fra la fine del 1800 e l'inizio del 1900 ha pubblicato molti libri eh, dopo che ha ricevuto istruzioni da accademici e da maestri di yoga e di pratiche di discipline esoteriche dell'induismo e del buddismo tantrico invece questi altri autori sono autori più normali e come per esempio Francis King che qua ci scrive questa opera tantra per l'occidente un metodo di realizzazione mistica attraverso la sessualità sempre della stessa collana universo magico edizioni mediterranee poi se guardate costavano parecchio per l'epoca oggi vabbè ci siamo abituati a pagare tutto in euro non so quanto è ma all'epoca costavano 25 lire eh, capito 25 lire erano 25 lire tutti dicono vogliamo il ritorno alla lira vabbè ma moltiplica per due quello che ti costa 12 euro sono circa 24 25 mila lire quindi come dire perché l'euro il cambio il passaggio cambio dalla lira all'euro è stato il costo del dollaro che era 1936 per un dollaro, allora moltiplica gli euro che ti costa una cosa per due e poi pensa che il tuo potere di acquisto verrà dimezzato. Quindi io non so, non sono tanto convinto che bisogna passare di nuovo alla lira. Bisogna vedere la nuova moneta italiana. Se usciamo dall'euro, quale sarà? Su quale base adottare una nuova moneta? Comunque, ecco, questo è quanto. Ve lo dico solo di passata perché altrimenti viene un video troppo lungo da editare. In questi giorni eh, non ho fatto un video, sono passati 20 giorni. È inusuale per me perché di solito faccio un video o due la settimana. Ma innanzitutto mi ero stancato anche del ritmo di fare un video o due la settimana perché cioè ricevevo 150 200 300 visualizzazioni massimo a video e non mi incentivano molto io dico che devo fare devo fare uno o due video alla settimana tre video a settimana per avere 80 visualizzazioni allora avevo iniziato a farne uno anche ogni 15 giorni o due ogni 15 giorni e ricevevo 300 visualizzazioni a video poi le visualizzazioni hanno iniziato a calare e allora me ne scordo di fare video, perché se voi non guardate i miei video e io mi scordo di fare video, capito? Eh, cioè, c'è cioè altro da fare, solo per condividere cose con voi, che naturalmente mi fa molto contento, ma di questi tempi non sono d'umore. Eh, Tant'è vero che il mio ultimo video è stato visto 120 volte, eh, o 130, 140, saranno aumentate. Non ho neanche controllato. Ogni tanto rispondo: Ecco, io guardo i video di chi mi commenta i miei video per, ultimamente, perché non è possibile che, per esempio, mi seguono molte persone che non parlano in italiano finché io gli commento i loro video. Loro mi commentano, forse, il mio ultimo video, ma appunto eh, ero arrivato a commentare 200-300 video al giorno, 400. E poi mi, mi ricomentavano per favore e quindi forse un video l'hanno visto quando io commentavo moltissimo i video degli altri anche 400 volte però ho visto che il numero il numero di persone per la percentuale di persone che anche nei video più visti erano iscritti al mio canale era molto bassa le persone che non erano iscritti al mio canale e commentavano il mio video o lo guardavano era Molto più alta quindi non si ottiene risultati facendo il, il ricambio: cioè io ti commento i video, tu me li commenti, io mi scrivo, tu ti scrivi, io aziono le notificazioni, tu azioni le mie notificazioni. Perché alla fine poi lasciano di seguirti, di commentarti i video, e di metterti like. Poi un'altra cosa che ho fatto e fra poco chiudo è stata quella di guardare i video di altri users e mi filmo con questo cellulare il nokia asha 302 perché non voglio utilizzare il eh, motorola moto X seconda generazione altrimenti si sfascia poi non posso comprarne un altro per navigare in internet e allora eh, dicevo che ho visto molti video sui catastrofisti sui complottisti eh, su gente che non ce la fa più di stare in casa di addirittura i negazionisti dicono che il virus non c'è eh, comunque io dico a voi che mi potete ascoltare in italiano perché io faccio il video in italiano di non allarmarvi di non ascoltare a tutte le fandonie che ci sono in internet nel web e nei video a tutti i negazionisti che dicono che è solo un raffreddore perché tanto la vita è la vostra se non vi curate voi non vi cureranno gli altri e perché io questo ve lo dico tanto per darvi una notizia hanno fatto un raduno i sostenitori di trump negli stati uniti migliaia di persone perché volevano eh, in uno stato degli stati uniti o in vari stati adesso non mi ricordo abolire la quarantena e, e si sono contagiate 700 persone è ridicolo ma andavano tutti senza mascherina abbracciandosi eccetera non rispettando la distanza di sicurezza dicendo è un raffreddore e un allarmismo inutile questa quarantena ci eh, toglie le libertà questa quarantena è uno stato marziale eh, questa quarantena è incostituzionale perché ci priva delle libertà ed è un sito uno stato di sito permanente ci vogliono controllare addirittura qualcuno diceva nella manifestazione che è un complotto democratico che dietro c'era eh, osama eh, barack osama perché così loro chiamano eh, mi fa confondere questo gioco di parole eh, obama obama lo chiamano osama eh, barack osama invece che eh, il presidente come si chiama beh insomma eh, il presidente obama barack obama lo chiamano barack osama che sarebbe nato non in America, ma chissà dove, e poi si sono ammalati e qualcuno molto grave. Quindi, volete imitare l'esempio dei negazionisti nordamericani che loro dicono che non c'è il virus, che non c'è pandemia, che è tutto è un complotto per fare fallire le imprese, come dicono anche in Italia? Non creiamo falsi allarmismi ma avete visto come all'inizio per non creare falsi allarmismi non facevano portare la mascherina nei geriatrici in italia e poi alla fine c'erano più morti che che altro no? nei geriatrici e nelle case di cura per anziani e si sono contaminati sono morti anche infermieri Medici che assistevano gli anziani, o sono dovuti rimanere in quarantena. Quindi, eh, per amor del cielo, per amor di ciò che vi è più caro, rimanete in casa e se uscite, se potete uscire, ricordatevi che non è che state di vacanza, che potete andare a, dappertutto. No, poco a poco si va incontro a un'apertura della quarantena. Ma per ragioni puramente funzionali ed economiche altrimenti veramente la gente morirebbe di fame allora voi dovete approfittarne per andare al supermercato per andare dal medico per andare in farmacia magari per andare al vivaio per andare dove vi dicono che è possibile andare dove i negozi riaprono se non avete libri potete andare a comprarvi un libro se sono aperte le biblioteche e le librerie i negozi di vestiti andarvi a comprare mascherine e guanti sanitari, ma non potete passeggiare e mangiare fuori a meno che non riaprano i ristoranti. Ma voglio dire, devono essere delle escursioni fuori dalla quarantena, ma siamo ancora in quarantena, non si è sciolta definitivamente. Primo perché non si sa ancora nulla del COVID-19, alias. Coronavirus, secondo, perché non si sa esattamente gruppi a rischio quali sono, sono morte molte persone dai 50 anni in giù. Terzo, perché non c'è né una cura né un antidoto. Anche se Trump dice di prendere la pasticca che serve per la malaria, è sconsigliato farlo. Infatti, lui ha appena parlato dei disinfettanti, delle iniezioni con disinfettanti di prendere pasticche di disinfettanti, si sono avvelenate moltissime persone. Non seguite il suo esempio. E poi perché non si sa quando tutto questo finirà. Se finirà non è ancora iniziato, eh, l'Organizzazione Mondiale della Salute, dopo i primi errori che ha fatto, ha detto che il vaccino sarà pronto in due anni. Bill Gates ha detto lo ha detto lo, mi lo stesso. Quindi eh, se Bill Gates, ogni tanto mi sbaglio con l'esperanto, se Bill Gates e l'OMS hanno detto che il vaccino ci sarà tra due anni e lo hanno detto sin dall'inizio, ricordatevi che la spagnola è durata due anni 1918-1920 e perché la gente non rispettava le misure restrittive, si sono contagiati in Occidente mezzo miliardo di persone e 50 milioni sono morti e che dicevano a quei tempi di rispettare le misure di sicurezza di indossare la mascherina eh, di, di rispettare la distanza sociale e consigliavano alla gente di stare in quarantena ma non era una quarantena obbligatoria quindi sono morte per contagio 50 milioni di persone eh, la peste bubonica la peste nera del 1300 e passa e ha ucciso due terzi della popolazione occidentale vi voglio ricordare che all'epoca nel medioevo eh, la popolazione occidentale non, non includeva le americhe quindi eh, siamo la popolazione europea è diminuita di due terzi la popolazione europea è riuscita a recuperare eh, a recuperarsi il numero soltanto dopo due trecento anni e in alcune regioni d'italia ed europa soltanto dopo 400 anni si è ripristinata la popolazione capito quindi eh, questo ci fa comprendere il perché eh, noi europei noi popoli europei ci siamo debilitati tanto militarmente e politicamente da permettere le invasioni di tanti occupanti stranieri nel medioevo e negli anni successivi anche nel rinascimento c'è stato un deumperamento della popolazione poi ci sono state altre pesti ogni 2-300 anni eh, la malaria eh, e tante altre anche la poliomelite qualche tempo fa quindi eh, se non vogliamo che si trasformi in una peste bubonica dove non si rispettava la quarantena perché non si poteva neanche e nel medioevo non uscite di cazza non ascoltate tutti questi bufalari e con questo ho detto tutto e quindi è stato non so se un consiglio letterario non so se vi ho parlato di cosa potreste leggere oppure del fatto che io leggo in quarantena ed è per quello che non faccio tanti video poi mi sconfiggerà, mi sconforta il fatto che io ho fatto ultimamente dei video li hanno visti 100 volte. Allora dico, ma perché devo fare un video a settimana, due video a settimana se ogni volta non supero le 100 visualizzazioni? Che li faccio a fare? Certo, è vero che a settimana avevo dei picchi di ore di visualizzazione di 12 ore, ma per vinci. Eh, io voglio che 12 ore di visualizzazione li faccia un video, almeno per soddisfazione, avere mille visualizzazioni a video. Allora, facciamo così tra voi e me: guardate questo video, guardate altri video e condividiateli, perché in questo modo mi incentiverete a fare dei video, se no mi confondo pure e poi non c'ho la motivazione, mi demotivo. Questa quarantena io ormai di notte non entro col cellulare, io di notte leggo perché ho scoperto che così dormo meglio. Mi alzo alle 8 del mattino, se leggo, se sto col cellulare finché non si scarica, poi lo rovino o lo rompo e non ci guadagno nulla. Sto nei social e, e poi faccio. A volte le, le l'una del mattino o le quattro del mattino se sto con questo mattone di libro ultimamente eh, che è molto accademico eh, il mio cervello si addormenta per le undici e mezza mezzanotte e devo dormire perché non lo rego più allora inizio a leggere alle 10 alle 10 di sera per le undici e mezza sto dormendo oppure vi farò vedere in un altro video che ho rimesso le batterie dopo quasi vent'anni da circa 15 anni a una mia scacchiera elettronica novag acquario o acquarium premier quella chiara non quella oscura pro che mia madre mi regalò dopo il 96 che è una scacchiera del 1996 quindi la prossima volta vi farò vedere nel video la mia scacchiera novag ma soltanto questo video entro oggi supera le 100 visualizzazioni e entro la settimana supera le mille visualizzazioni. Se no, niente scacchiera. Hai capito, bisogna trattarvi come i bambini. Perché io vi dico: condividete i miei video, condividete i miei video, condividete i miei video. Che vi dico, condividete i miei video e voi no, lo guardate solo voi egoisti e agli altri niente invece commentate questo video dategli like e compartiatelo condividetelo affinché anche altri possano condividerlo così mi motivate a me perché tanto mille visualizzazioni non, non mi pagano nulla ma almeno ciò eh, la consolazione magra che almeno i miei video li guardano perché si li guardano 100 volte 20 volte 80 volte in un giorno basta la spugna poi adesso questo video lo dovrò editare in un'ora questo pomeriggio perché sta venendo molto lungo bene vi ringrazio care amiche cari amici di seguirmi di stare con me di supportarmi di sopportarmi poi sotto questo video metterò il link se li riesco a trovare di tiktok vigo video lì che formali hipster non so che cosa dambas eh, tutte queste a tiktok vi potrete accedere con il brown swear tanto dal cellulare con il navigatore del web tanto dal cellulare come dal computer gli altri sono accessibili forse anche con il browser provateci Soprattutto con l'applicazione, allora eh, mi piacerebbe che voi guardaste anche i miei video che ho caricato in TikTok, che Vigo Video, Formali Hipster e eh, Dan Bash. Non vi do il link di Tumblr, prima di tutto perché c'è qui in YouTube il link di Tumblr e poi perché ho, vi, io ho caricato pochi video anni fa. E non si è scritto nessuno in tumblr ai file se volete trovarmi in ai 5 c'è nella descrizione del mio canale di youtube tutte le reti sociali che ho allora vi lascio ciao forse prima del fine di settimana farò un nuovo video forse no dipende tutto da quanto faccio con questo video capito ciao il vostro sentenza e state mi accorti e eh? ciao